a tutti sono candida, nel video di oggi voglio decorare la parte posteriore della copertina del mio quaderno dei progetti e, inizialmente avevo deciso di foderarla solo con carta scrap però obiettivamente anche questo è una superficie sul quale posso fare una provare a fare una decorazione particolare e, come avevo detto farò varie farò vari layout da inserire nel mio quaderno e, chiaramente l'idea è eh, io utilizzerò dei materiali, delle, delle tecniche particolari per fare queste decorazioni ma tutto, tutto quello che io farò su questi cartoncini voi potrete tranquillamente rifarlo su, su delle scatole in legno, di cartone, sul vostro art journal, dappertutto cioè, quindi la mia, è, eh, la mia idea è quella di, di farvi vedere come magari si possono abbinare e materiali diversi e tecniche diverse e poi sfogo alla vostra creatività e potrete fare quello, quello che vi passa per la testa. Per cominciare passo del gesso stamperia in questo caso su tutta la copertina eh, perché questo mi permetterà di preparare la superficie alle lavorazioni che voglio fare successivamente. Vado a ritagliare un pezzo di carta stamperia che avevo avanzato di un altro di un altro lavoro è sempre meglio quando si utilizza la carta di riso strapparla anziché tagliarla con la forbice perché così quando andremo ad incollarla sul supporto ehm, si vedrà meno ehm, il bordo dopo, dopo, dopo la colla Invece, noi tagliamo con la forbice, quindi il taglione, facciamo un taglionetto. Questo taglionetto, una volta incollato sulla carta, rimarrà più difficile da, da nascondere. Invece, la carta strappata rimane praticamente una volta incollata, col bordo inesistente. Togliamo ancora questa parte qui. Questa ok Con la mix media glue andiamo ad incollare la nostra carta di riso sul nostro supporto. con dei colori eh, allegro di stamperia ho preso viola, un viola un'uva fragola un cappuccino e un, e un verde pallido che sono dei colori che richiamano molto i colori che ci sono nella mia carta di riso vado a eh, colorare la parte esterna che è rimasta bianca Ora timbriamo con delle scritte la parte che ho colorato in modo da renderla più uniforme con la carta di riso decorata che c'è sulla, sulla mia copertina. Uso del, del timbro del tampone nero indelebile. facciamo lo stesso anche dietro adesso con la modeling paste nera voglio mettere dei decori sul bordo dove non c'è la carta di riso utilizzerò questo foglio di stamperia questa decorazione nel particolare facciamo così abbiamo decorato l'esterno della copertina ora voglio attaccare delle decorazioni allora ho fatto questi tre orologi e praticamente ho stampato su con la laser su carta normale questi orologi che ho ripreso da internet ho cercato delle immagini e li ho stampate poi le ho praticamente ehm, ripassate con la mix media glue e così praticamente ho reso il supporto impermeabile quindi ho spennellato con la mix media glue gli orologi, li ho ritagliati e li ho attaccati su carta adesiva. In questo modo eh, mi serviranno come decorazione per, per la mia copertina. Eh, prima di tutto però eh, passo anche qui i bordi con il tampone nero, in modo da renderlo più uniforme con il resto della copertina. Quindi facciamo questa operazione. Attaccati gli orologi per dare maggior profondità vado a passare il mio big brush pen nero intorno agli orologi e poi con il pennellino scalpello e l'acqua vado a creare delle ombre. Per concludere la decorazione pensavo di ritagliare dei fiorellini con, della, con questa fustella eh, da questa carta che ho creato con degli color spruzzati gialli e viola dello stesso, dello stesso colore della, della mia carta di riso decorata. E anche la copertina posteriore del mio quaderno dei progetti è terminata. Questo è il risultato finale. Ho ancora attaccato dei fiorellini e delle foglioline di, di cartoncino che avevo fustellato tempo fa perché lo scopo di questi di questi layout che voglio farvi vedere di queste pagine che andrò a creare all'interno del mio, al, nel mio quaderno dei progetti. È anche proprio quello di utilizzare come ho fatto io in questo caso, pezzi di carta di riso avanzati, dei, dei, dei pezzi come questo che avevo provato a fare con dell'acqua color per vedere il risultato e non si butta mai niente in questo caso perché poi vedete ho utilizzato il colore casualmente, era perfetto per la mia carta e l'ho utilizzato per fare dei fiori. Quindi vorrei anche farvi proprio vedere come come utilizzare le cose che si hanno perché lo scopo è proprio quello di utilizzare le cose che si hanno senza buttarmi via niente e fare qualcosa di creativo ogni volta in maniera così come, come, come, come può venire in mente in quel momento. Perché anche in questo caso, mentre ho fatto questa copertina, eh, delle, delle cose le avevo già stabilite, però delle altre, man mano che uno poi crea qualcosa, il bello è proprio quello, quello di poter inserire delle, de, delle cose che un momento prima non si sarebbe neanche mai immaginato. La parte posteriore cosa ho fatto? Dopo aver appunto come avete visto colorato e timbrato anche qui ho utilizzato, ho strappato un pezzo di carta strap stra che avevo, che, che aveva i colori casualmente che andavano bene con quelli che ho utilizzato e ho fatto due tag. Qua ho attaccato un semplice tag nero dove ho attaccato la stessa carta di con dei pezzettini ho ritagliato delle farfalle e ho fatto lo spazio per eventualmente inserire una foto, vedete così? Quindi mettiamo un tag e questo, anche questo è un piccolo tag che ho fatto con la stessa carta, così per decorare il retro della copertina. A questo punto non ci resta che andarla ad inserire nel nostro quaderno, nella parte posteriore, così. a questo punto anche il retro è terminato il mio quaderno comincia a prendere forma ho iniziato ad inserire già delle pagine dove, avevo, dove mi ero scritta come fare degli album di scrapbooking. adesso pensavo di dividerlo magari in settori a seconda dei, dei vari lavori che ho intenzioni di fare però questo man mano che, che, che ne avrò bisogno lo farò crescere a seconda delle necessità diciamo che anche il video di oggi è terminato se avete dubbi o domande da fare scrivetemi e sarò felice di rispondervi altrimenti se volete lasciare anche solo un commento sarò felice di leggerlo ehm, come dico sempre se il video vi è piaciuto vi chiedo di iscrivervi al mio canale così mi aiuterete a farlo crescere e, e con questo non mi resta che salutarvi, augurare come sempre buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!